Salve a tutti, e bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi vi spiego come trovare e uccidere quel drago il necrodrago. Molto semplice trovarlo. Dirigetevi qui a Città Eterna, questa città eterna molto semplice. Basta andare alle rovine del tetrobosco. E se trovate quella specie di ascensore che vi porterà in quella mh, città questo al pozzo sul fiume e vi porterà qua sotto. Poi vi fate un bel giretto, oh, vi trovate là al punto di grazia, qui al Nokron e poi un po' più giù c'è un boss da uccidere che sarebbe mh, gemello là, com'era, la lacrima riflessa, questa qua. Una volta uccisa, proseguite su questo ponte, ecco come qui poi vi dirigete qui ai boschi ancestrali, prendete la capretta e dirigetevi da questa parte dove stanno qua le capre, che sono queste cose che cantano. Dirigetevi da questa parte, superate quel piccolo bosco, come sto facendo io. Ecco qua, qua sopra. Non vi sbagliate come ho fatto io che sono sceso giù. Vi buttate qua sotto... Un po' più in... avanti c'è il punto di grazia, quindi toccatelo Prendete la capretta e buttatevi qua sotto Una volta fatto, uh, proseguite da questa parte Mi raccomando fate attenzione perché qui ci sono i due cavalieri, i rompicazzi Veramente rompicazzi quei due cavalieri, Uno con lo scudo e un altro invece con la uh, lancia Qui invece ho sbagliato la strada, ma se volete continuare a proseguire, eh, qui troverete molte altre cose. Girate da questa parte e dovete entrare lì dentro. Qui dentro dovete entrare. E più avanti troverete i due gargoyle da uccidere, perché una volta ucciso i due eh, gargoyle... Io pensavo che eh, tutto qua, ho fatto subito subito che tutto qua, eh, finisce fino a qua, è questa cascata, ecco. poi ho trovato quel sarcofago, quello è il posto, ho trovato il sarcofago, e cosa ho fatto? E eh, cosa ho fatto? Eh, mi sono avvicinato a quel sarcofago e mi ha portato in quell'altra terra, là tra le radici dell'albero, qui, proprio qui, perché qui troveremo la donna che dobbiamo stringerci a lei. Eccoci arrivati, molto semplice, abisso tra le radici, toccate il punto di grazia, ora fatevi veramente un bel giretto. Il posto dove andare è qui, oltre le radici, tanto dovete salire qua sopra sulle, sulle radici, cioè sui rami dell'albero, e vi porterà proprio qui a questo punto di grazia, entrate là dentro, tanto non vi serve supporto perché qui all'inizio eh, incontreremo dei tizi da uccidere, Sembrano dei giocatori, invece sono bot. Una volta uccisi, andiamo da lei a parlare, a stringerci a lei, a fare quello che ci pare, a confessarci. E niente, ci facciamo stringere, eh, parliamo un po' con lei, eh, niente. Poi andiamo al punto di grazia e facciamo un'altra cosa. Acceleriamo il tempo fino ad arrivare alla notte. E troveremo lei tutta addormentata. Perché quando lei eh, sta dormendo, ci avviciniamo a lei, zitto zitto, fate silenzio. Entriamo nel suo sogno. Eh già, entriamo, entriamo nel suo sogno. Adesso vi faccio vedere che cosa succede. Guardate un po'. Cello il tempo fino alla notte. Mi alzo. Mi avvicino a lei che sta dormendo. Entrare nel sogno di morte? Certo. Oh, giù le mani. <ride> giù le mani. Eh. Eccoci arrivati, zitti zitti. Eccolo qua, il Necro Draco, Forti <ride> Fatto a pezzi, vabbè, era molto semplice per me, io sono livello 250. Ho chiamato anche la, il mio gemello, l'abbiamo fatto subito, subito. Quindi ragazzi, se volete continuare a guardarlo... Uh, se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao